Ciao sono Luca di Mr. Gadget, anche oggi vi presento due prodotti molto interessanti, preparate le pastiglie per il mal di stomaco per la concorrenza perché questi due prodotti sono veramente notevoli, da una parte Realme 7 Pro e dall'altra Realme 7 Cominciamo con il primo dei due prodotti presentati oggi ovvero Realme 7 un prodotto con una finitura veramente gradevole questo blocco delle fotocamere con fotocamera principale da 48 megapixel e poi abbiamo un grandangolo da 8, una fotocamera bokeh e una macro quindi un sensore di profondità e una macro da 2 megapixel sul fronte invece una selfie cam da 16 megapixel display 6,5 pollici full HD+ con una ottima Leggibilità, anche un angolo di visione veramente notevole ma soprattutto con un refresh rate a 90 Hz è protetto eh, da un Gorilla Glass 4 ha una superficie complessiva di circa eh, 102 cm2 e le finiture devo dire che sono eh, gradevoli sensore per impronte digitali messo a lato sblocco anche con il volto il jack per le cuffie da 3 mm e mezzo e poi il connettore eh, USB Type-C queste sono le caratteristiche molto interessanti di un prodotto che ha una batteria da 5.000 mAh, un processore Helio G95 che nasce per essere utilizzato per il gaming, la batteria viene, prom viene promesso che sia, eh, cioè, scusate, il processore il migliore in assoluto di questa categoria per il gaming. Beh, insomma, il prezzo è veramente impressionante, si parte da 179 euro. Questo è invece il modello che farà venire veramente il mal di pancia a molti concorrenti perché Realme 7 Pro arriva con quattro fotocamere, di cui tra l'altro la principale da 64 megapixel, un grandangolo da 8 e poi sensori di profondità e bocche da 2 megapixel, selfie cam frontale addirittura da 32 megapixel e un display AMOLED, cioè amoled a 319 euro con una diagonale da 6,4 pollici una superficie intorno ai 99 cm quadrati e una leggibilità veramente da eh, competizione vedete veramente eh, notevole il telefono da un lato ha il volume rocker e dall'altra il pulsante di accensione nella parte bassa vedete il jack per le cuffie e anche il blocco da ehm, usb type c ma la cosa più importante da sottolineare è che questo dispositivo ha un caricatore da 65 w che va da 0 a 100 con una batteria da 4.600 mAh da 0 a 100 in 34 minuti. Il processore è il 720G di Qualcomm ci sono 8 giga di RAM e 128 giga di memoria interna, un software che praticamente è quasi stock. L'unica personalizzazione fatta da Realme nella Realme UI è quella delle impostazioni, ma tutto sommato devo dire molto molto semplice la gestione di questo prodotto. Che onestamente per il prezzo richiesto è veramente molto ma molto interessante. Realme 7 Pro si parte da 300 euro Avete dunque visto due prodotti molto interessanti con delle caratteristiche di tutto rispetto a dei prezzi veramente incredibili perché il modello 7 arriva sul mercato nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 179 euro e poi via via si sale con il prezzo con un modello da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna fino al migliore con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria che costa 259 euro. Realme 7 Pro nella versione con 8 GB e 128 GB eh, di memoria interna arriva al prezzo di 319 euro. Devo dire che con questi prezzi sarà difficile eh, trovare di meglio e anche eh, il Poco X3 che ci sembrava imbattibile insomma, ha trovato un concorrente davvero temibile.